Salve a tutti ragazzi, io sono Vegito Golden e adesso siamo nella saga di Majin Buu La nostra Big Bubble preferita Goku dice questa è la mia forma di secondo livello E questo è... E questo è... Raga Terzo livello Che bagliore, che luce Che sprizza elettricità da tutti i poli del suo corpo Ma soprattutto una velocità Questo è il Super Saiyan 3 Aspetta Ah, che, che aria è. Ma non fai paura a bo Mamma che legnate che gli sta dando cufu di terzo livello Guarda una super camera, Mi sembra qualcosa di strano perché gli si sono illuminati gli occhi di rosso Gli occhi di rosso Tremma GB Come cavolo faranno dopo a sconfiggere queste tre big bubble? Cosa succede? Come può accadere qualcosa del genere? Ma lo spiego pure io C'è una sola spiegazione Quei due stanno cambiando la storia Non posso usare i miei poteri A causa del cambio nella storia Mi spiace ma tu sei la mia unica speranza Towa forse vuole Vendicarsi di Boo Che ha ucciso D'Apua La storia cambierà se perderemo Goku o Majin, Dobbiamo fermarli Prima che raggiungano Goku o Majin. Dobbiamo salvarli Dobbiamo salvarli! Dobbiamo salvarli. Se no Majumu non potrà essere amico nostro E più che Goku non sarebbe con Majumu un casino totale. Ok. Ecco quei due. Insomma, non lo posso dire. Quello è Goku. Già hanno entrambi una grande energia. Rubandogli le energie. Anche I presto saranno nostri. Li batteremo entrambi in un lampo. E adesso arriva Vegito a fermare ogni cosa. La piena potenza di Mira, sono il migliore. Vai! A quanto pare vale dobbiamo sconfiggere questi due? No, prima Mira. A quanto pare. Vale. Ancora tu, che esci sempre a tua parte. Sei davvero una noia. Non so come avete fatto, ma sembra che sia bene. Molto bene. Prima di combattere. Con Regolerò il 2 sarà un duello C'è bisogno di fare una cosa del genere, mira suore. Tendi che io possa perdere Sì, certo perderai, infatti stai pigliando un secchi -lignano. Mira, non c'è qualcuno più possibile Beh, vuol sempre che mira, senti assorbendo dei danni Forza, facciamo uno sforzo, è impossibile Io sono il più forte, deve essere il più forte Chi sei il più forte? Il Super Saiyan di secondo livello Dove mi ripulere da da da da da da. Boom. Hmm, può essere incavolato quanto vuoi, ma il mio Super Saiyan è il migliore. Cioè, è un episodio straordinario quando posso vedere il mio Super Saiyan preferito che si trasforma. Mi ha colpo di onda energetica che gli ha.. gli ha sfoderato! Gli ha ammazzato! Oh no! Ora te la vedrai con me, Cicci! Se n'è andata! Quella è la fine di mira Senza più Doha non può fare nulla, ripristina la storia eh? E avremo finito Ecco Goku di terzo livello Che gli ha blozzato la mano Majin Buu Queste big bubble sono fastidiosa Come quando una ciunga viene pestata sotto una scarpa Cioè in eh, eh, eh. Sembra difficile Ma devo farlo Abbiamo salvato Goku con un calcio Ce li ha fatti volare tutto e tutto con due mani Fenomenale fenomenale Grazie Grazie, grazie mille Goku Majin Bu Ora dobbiamo sconfiggere a questi tre mani Anche per un Super Saiyan è un pericoloso affrontare Majin bu. E poi Goku non può restare come Saiyana Lukaku infatti. Rimane per poco, per poco. Sembra Goku, ma è terribile. Terribilmente forte. forte. Vigliati sta Ma che spinta di pancia. Mamma. Cioè, ero all'interno della camioneta di Goku. Mi ha bagnato quella roba. Pa, papà papà papà. Pa. di legno. Quello che lancia ancora a Kamehameha Goku Cioè vuol dire che mi arrivano così in testa Distruggiamo! Cioè si è difeso dopo il tuo Kamehameha le, cavolo oh. oh Come ti permetti ma GV Aiutare i miei colpi La sua aurea non cala, sembra non cade Mi chiedo come dovrei ucciderti Ma lo chiedo pure io come dovrei ucciderti Ma sto letteralmente spaccando il culo Rageno blu stavolta non mi fai più battere di mettere facciamola ancora oh no sono arrivati al primo jimbo questo è un onore ma jimbo purtroppo non ho tempo a pisca boom lo stai inseguendo devi fermarlo puoi ostacolare che fastidio ora bu, ti sistemo sembra un turco di come farlo dice ma come fai ad offrire con gli stupefacenti che ti stanno dando legnate io nemmeno lo so raga non mi sono niente che lotta che combattimento si sentono forti? Si sentono forti? E adesso mi scagnerò tutti! Sto resistendo a lungo, raga. Infatti, la mia vita è mezza ancora. È il 50% di vita. A quanto pare. Super Saiyan! Devo usare alcune di queste nostre, raga. Purtroppo, Magico. per sconfiggere. Mi <tell> Ma si difendono, che mi muoiono Allora, combattere sarà bello Non distruggere la terra però Che è più forte di V Impossibile Ah, non ho più energia Quindi li dovrò distruggere a colpi di uh, V Una promessa Ce fatta Ce l'abbiamo fatta Dopo 3.000 volte che abbiamo detto Pugni, calci, kamehameha, ah, fosse, eccetera, eccetera Adesso c'è il nostro personaggio come Jingu Combat. Stai. Gioca con W Non arriva con la foto C'è pure si arrabbia! Ma Jingu è stato sempre un personaggio di quelli che ha fatto sempre ridere Perché non solo sembra una chungam ma una big bubble quindi noi siamo ritornati di nuovo alla base Molto bene, ora è tutto normale Il cambio non... Che succede? Vi ricordate nell'episodio precedente? C'è nel a sinistra Quell'episodio dove... Dove quello, non so, gli ha dato la mano Quindi ora il che riuscita a tempo vorrà eliminare questa cosa Di come demigra! Che è Magin, Ma non lo so, Che si Se non te l'ho detto... Hanno già salito... Cavo del tempo. Fu... Yeah. Lo sapevo. Ecco te, Grazie per aver tenuto tutto. Sono è eh. arrivato nel covo del tempo. Sì. Ma so che non accetteresti mai... Ano toki eh. E mira, morissi. Chiona, cioè staccendo avanti. È sporco. toki toki o Tocchi tedesca, stanova. Tocchi tedesca, stanova cosa sta tranzi con la sua spada? Oh no Un miraggio Ci vedremo presto Non vedo l'oro Ah ha creato un miraggio magico Quello vero è una falla temporale Che cos'è questa faglia temporale? Uno struzzicluso separato dal tempo prigionico Cambia la storia in modo da crearsi, da crearsi una via di fuga è stato molto bello questo episodio, soprattutto aver visto Majin Buu e Demigra che è apparso nel copo del tempo Comunque se siete arrivati a questa parte del video iscrivetevi, lasciate un like e commentate soprattutto E noi ci vediamo ogni giovedì e martedì quando potrò mettere un video raga perché raga dietro a noi youtuber ci sono anche degli impegni Io sto per arrivare ai 500 iscritti Comunque vi volevo dire questa cosa importantissima che al 500 esima iscrizione io pubblicherò l'intro Forse mi avevano scritto pure su Facebook eh, di fare qualche intro Appunto perché il terzo intro se andate a vedere ho fatto due intro all'inizio Poi il terzo Comunque vi ringrazio tutti voi Sto arrivando a questo traguardo di 500 iscritti Vi ringrazio eh, Seguitemi sempre commentate, consigliatemi ma comunque grazie grazie del supporto quindi da Vegito Golden è tutto raga, alla prossima